Ragazzi porca puzzarda che non c'è altra puzzardaggine che non esiste Oggi spieremo i miei amici, praticamente ora sono, vabbè, normale Però praticamente cosa voglio fare? Voglio andare con i, i comandi, chiaramente A fare tante cosucce tipo a mettermi l'invisibilità Perché io ovviamente mi sono scordato Però effect give si fa, dunis e poi dopo invisibility E praticamente ragazzi, perché voglio fare questo Perché voglio spiarli, non scherzo, perché non, non stiamo facendo gli scherzi Però vorrei spiarli perché appunto loro devono essere... Molto molto molto strani st lo Sto vedendo io che si stanno comportando in modo strano ultimamente Che tipo stanno sempre insieme Sempre per le loro E non so come mai Tipo guarda adesso Stanno facendo Stanno entrando nella casa delle altre persone Non si devono permettere Dovrebbe essere Stanno oh, Prendo le casse ho oh, prendo... Eh no, eh, no, perché... No, non stava shiftando sulla sega. Non lo voglio sapere. È appena tolto un letto. Questa roba è completamente... Completamente.. Ecco, ci sta. Perché sta sulla... Se... sulla se... Mi dissocio, non voglio saperlo, sinceramente. Non voglio saperlo. Io mi auguro che... Oh, santo... Ce... No, ha fatto un pisellino di terra. No, no. no, vabbè, ma lo sapevo io che questo fosse un vecchio pervertito. Io... <ride> ne ero sempre convinto, al 100%. Ecco, cosa sta? Sta mettendo altra terra. Perché? Ma sta griffando, ci cioè, stanno proprio griffando. Avete capito cosa sta? Cioè, guardate che è la cosa più Più cattiva da fare. Cioè, dovranno essere giustiziati nella, nella, nella cella delle giustiziamenti. Capito? Cioè, e eh, proprio lì devono essere giustiziati Perché, ragazzi, cioè, se non vengono giustiziati, questi qua. Ve li odio. Cioè, fanno esplodere tutto il mondo. Impazziscono. Li odio dopo. Devono essere eh, proprio giustiziati. Ma devono proprio eh, andare in prigione dappertutto proprio. Dappertutto proprio. Sono impazzito. Ma perché mi stanno facendo innervosire? Proprio mi stanno facendo girare le pappole. Allora. Cosa sta facendo Cosa stanno picchiando stanno... Ok bene Questo di solito Succede quando magari C'è un certo tipo di amore Viene la coppia Ecco tipo adesso uh, Chiaramente c'era talmente Tanto questo uh, Amore però Capito Aggressivo no Che si sono dovuti mh, Insomma bastonare uh, suonare Un pochino tanto Però allora Mi dissocio da ciò che ho detto Prima di tutto E poi mi sono tolto gli occhiali Perché me li sono scordati Questi sono occhiali da vista Per il pc comunque Non so se Cioè no, Non da vista Gratuati Cioè nel senso Solamente per fare Ma cosa stanno facendo Si stanno shiftando sui. Ok, io mi sto dissociando. Mi dissocio totalmente da ciò che stanno facendo. Perché si stanno shiftando su degli alborini. Forse, per ovviamente, per coltivarli, chiaramente, ma ovvio no. Cioè, questa cosa era ovvia, cioè. Non... Ma perché cosa stavate pensando voi? Cioè, ovvio che stavano cercando di coltivarli, di farli crescere, però, evidentemente non funziona. Ma ha messo un cartello, cos'è sta roba? I regali sono per voi che mi fate sorridere ogni... Ma che caspita, che, eh, non so che caspita di cartello fosse questo. Ehm, va bene. Grazie a chi l'ha scritto. Non so chi l'abbia scritto, ma, ma poi che regali scusate è <ride> scusate, non lo so, Vabbè, comunque sono molto contento che l'abbia scritto qualcuno. Adesso, però, forse questo comunque non c'entrava col, col video, dobbiamo spiarli. Dobbiamo spiarli bene. Guardiamo, ah, stanno facendo cose <ride> Bene, eh, questa è una cosa molto interessante da sapere Ok, però questa musichetta mi piace molto, devo dire, molto uh, Cosa sta, si stanno ancora picchiando Allora, però io adesso, ah, anzi, sapete cosa risposto adesso? Allora, ciao nonno e ciao Nick Poi, ciao, ciao. Allora, cosa fate di bello qua là in quella stanza da soli? Stiamo, eh, stiamo un po' giocando, non so Vanilla normale, raccogliendo esatto. materiali Ok eh, Devi parlare più forte perché io non ti sento No, chi a me? No sc Scusami Eh, Infatti ci c'è sc sconvolto totalmente, quindi stavate giocando Vanilla normale, ho capito Sì, Beh, sì, sì eh... No, perché io sono tipo qua, sempre nel vanilla, chiaramente, no? Eh, eh ma... sì, infatti ti vediamo. Sì, sono in tab. Ma chiaramente io sono molto distante. Anni e anni luce di distanza, praticamente. Perché sto esplorando nuove terre. Alla scoperta di nuove terre sei morto, nonno. Eh, sì, perché è un po' agitato, Nick, con la sua spada strana. Eh, ma non è che sono agitato. Mi rompe le cose e ovviamente io lo ammazzo. Eh, poi dopo magari lo dobbiamo giustiziare nella... Eh, no, ma come? Sì, è sì, lui sì, mi ha ucciso. Eh, per forza, eh, non lo so, magari c'è cioè, Nick, vergognati di uccidere Eh, mondo. ma è lui che mi sta rompendo le cose Cosa ti sta rompendo? C'è cioè, eh, Nick Eh, la, la, la... Eh, sì, parla bene, come... Uè, quanto parla bene come tu come si chiama, non mi ricordo come si chiama Eh, la vabbè, Soul comunque, Sand. la Soul Sand Era meglio se non parlavi comunque, vabbè, comunque <ride> Allora, mi dissocio um, Niente, questo, va bene, ok, allora okay. Ci sentiamo dopo, bene, fatemi sapere Se succede qualcosa di particolare E okay, niente, a dopo, ciao, ciao Ciao, ciao Ok, allora, stanno continuando a picchiarsi in perterrito, io spero che facciano qualcosa di più del picchiarsi, cioè nel senso, io vorrei dire adesso, no, perché, cioè nel senso, è una noia totale e mortale vedere che loro che si picchiano e si, si eh, ma cosa, perché no, non sta salendo la montagna, Sta andando, eccoci, ancora, ma Nick è un, proprio un, un, un perverticcio, guarda, è... Perché sta andando lì? No, no, no, no. Voglio vedere dove sta andando Nick. E perché? Ok, si sono separati un attimo, vedo. Nonno praticamente è andato... Allora, Nick sta nella sala delle torture. Praticamente si sta chiudendo dentro. Bene, io invece direi di aprire le porte perché non può chiudersi dentro. Cioè, nel senso, voglio vedere cosa sta facendo. Nonno sta venendo... Oh mio Dio! Allora, ok, perfetto, perfetto. Ok, Nick è andato da questa parte. E io mi dissocio totalmente da ciò che sta facendo È andato a torturarsi proprio Oh mio, avete capito che tipo di tortura si è cacciato lui? Cioè, allora No, sta arrivando nonno, raga Raga, no, non mi... No, raga Raga no, Nonno sta guardando Raga No, io mi... Io mi dissocio No, raga, raga No, no, no, no Qua non, non va bene, non va bene Poi sta tenendo un libro in mano No, vabbè, lo sta... Ma cosa... Ha messo un libro sulle... Non ci voglio credere! Raga, raga, ma che cazzo mi state dicendo? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Cioè, vero, ma stiamo scherzando? Ma sta roba io non me la sarei mai immaginata. Ma sti qua stanno proprio... Cioè, proprio insieme, che proprio... Guardateli ancora lì che stanno facendo cose. Oh, santo cielo, Nora! <ride> ok, allora, um, io... Io mi dissocio totalmente da ciò che sta succedendo Scusate se mi vedete sconvolto Ma è ciò che sono veramente Ma sono sconvolto Ma è normale essere sconvolto per una situazione di questo tipo Ma vuoi vedere che non, non ti sconvolgi per una cosa del genere? Cioè, porca miseria E stanno continuando No, vabbè Ok, allora, prima di tutto devo leggere il libro Perché questo libro nasconde cose inimmaginabili Secondo me, sinceramente Io voglio proprio capire cosa stanno facendo Però Vabbè, prima di tutto leggiamo il libro Allora Ci vediamo domani, puntini puntini Oddio Raga. Ci vediamo domani puntini puntini Al chiaro di luna tesoruccio E <ride> Bene vedremo quanto luminosa Sarà la luce passionale No vabbè poi bacino Ma stiamo scherzando Faremo un rituale magico puntini puntini Molto magico E occhiolino con sorriso Oh santo cielo, abbiamo capito tutti, abbiamo capito tutti quanti di cosa si può trattare questo rituale al chiaro di luna, no? Rituale, sì, vabbè anzi adesso li sposto, allora, ciao nonno e, e ciao Nick Ciao. ciao, ciao di nuovo Allora, siete molto simpatici perché vedo che uno sta cercando di dormire praticamente Cosa <ride> eh, state sì, facendo? sono io, stavo cercando di dormire Ah, cosa state facendo? Ditemi eh, un po' Eh ma è un po' stupido, non ce la fa a dormire Eh sì, sono un, un po' lentino, non mm. so fare ecco mm. Eh perché? Cosa state cercando di fare? Scusatemi un attimo Eh eravamo un po' ad esplorare, uh -huh. a fare nuove, nuove esperienze ecco a fare nuove esperienze, ho capito. Beh, sì, giustamente. Perché poi dopo esplorando su Minecraft si fanno nuove No, cercano di fare, sì, sì, sì. eh, certo, certo, beh, normale questa cosa. Dopotutto, comunque, a volte queste esperienze portano talmente tante belle emozioni che si, che si no, devono vero, fare per forza. Se è una cosa molto bella, secondo me, da questo punto di vista. Queste esperienze. Beh, sì, sì, soprattutto tipo esperienze magiche che appunto no, non possono mai appunto essere ignorate. No? Tipo eh, no, hai ragione, hai ragione, io in questo momento sto vivendo un'esperienza magica. Veramente? Un polpo. Cioè? <ride> perché? No, così... Cosa stai facendo col polpo? No, niente, in poche parole stavo. Dato che ha dei tentacoli molto grandi, stavo cercando di capire come, dove si possono mettere Vabbè. questi tentacoli. E quindi, chiaramente. Oh, cosa? No, no, no, cosa? No, praticamente io stavo io cercando di capire, sentito. no, la serratura della chiave, perché io, praticamente, qua ho una cesta che tipo, apro. E praticamente vedo la, eh, le cose, quindi metto i tentacoli nella serratura della chiave del del, del, del, della cesta, no? E quindi praticamente succede tutta una oh. situazione strana che, che eh, in poche oh. parole, il polpo... Uh, apre la cesta. Si, ah, okay. si, sì, ah. sì, sì, Capito, c'è cioè, okay, una cosa okay. veramente pazzesca. È bellissimo come esperienza. È magica. È molto da fare. Secondo me, perché da emozioni fa capire quanto vasto sia il mondo e quanto bello. Va bene. E quindi sì, voi state più facendo un'esperienza del genere, quindi giusto? No, sì, noi, più o meno. Cioè, più o meno. Più o facendo gli achievement. Gli achievement, eh, che tipo di achievement? Nick? Eh, non si possono dire. Ah, ho capito che è un segreto Magici. per farti una sorpresa. Ho capito, bello. Eh, bello esatto, esatto, una grandissima sorpresa. Ok, vabbè, esatto. ho capito. Grazie. È una bella che non potresti mai immaginare. Uh, bene, sono contento di questa cosa. Proprio... Sono molto felice di scoprirlo. Sì. Allora, niente, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ok, adesso. Ciao. Ruba. <ride> allora, a parte, chiedo scusa per la storia del polpo. So. Che magari potrebbe essere stata fraintendibile Però praticamente mi dovevo mettere sulla loro stessa linea, no? Perché sennò poi dopo magari non riuscivano a raccontarmi con dovizia di particolari il tutto, no? Cosa stavano facendo Invece io proprio volevo che loro mi raccontassero Perché sennò non, non me lo raccontassero Io mi dicevo che stavo andando a scavare in miniera Cioè, vabbè, nel senso, ok, invece loro cosa stavano facendo? Si stavano facendo cose a vicenda Insomma, cioè ci stanno capendo, no? Di che tipo di cose si trattano Vabbè, comunque. Eh, io direi che, però, per questo video mi dissocio totalmente, ma proprio tutto da tutto il video mi dissocio. Uh, spero che si dissociino anche loro. Perché, vabbè, sicuramente si dissociano, perché loro io li conosco. E, e questo, oh mio dio, ecco appunto. Stavano, vabbè. Stavano facendo altre cose col letto, non voglio sapere che cosa. E quindi, ragazzi, fatemi sapere se volete vedere che li spiamo ancora per vedere le loro altre immagini immagini che sono molto particolari e belle <ride> e quindi noi eh, niente ci vediamo ad un prossimo video scrivetemi nei commenti mettete tanti bacetti nei commenti per simboleggiare il tutto eccolo qua un amore passionale che fa uccidere eh, il proprio amante <ride>